e eh, vabbè funziona <ride> che la, si gioca con la beta che... 1.4 di minecraft eh, comunque la sappi, beta che... 4. Sappi... sappi che è 1.4 che start no, adesso cambiamo versione del server e mettiamo beta 1.4 no perché poi ci vediamo fare anche 5 minuti a... Eh, a andiamo <ride> dobbiamo e iniziare adesso... per forza per forza, per sì, forza. Sì, sì. Okay. Giusto, non ho, detto, non ho detto una cosa importantissima. Cosa? Cioè, ma è fondamentale, scusa, non l'ho detto. Ciao, sono tornato! Eh sì, finalmente. è tornato! È tornato, è tornato sì, sono... e due. Esatto, tu sei rimasto sempre lì. Scusa, io Io, eh, io sono rimasto. Tu sei tu rimasto? Sei io sono tornato. Vai, <ride> io torno tornato. sempre, come sai bene. Eh, spero Ragazzi se sì, andate passate dal suo canale, perché lui è, è, è bravo ovviamente. È meglio di me, ma c'ha meno iscritti me, di me. Per favore, datemi supporto. Eh, <ride> ovviamente, bravo. lascio in descrizione anche il suo canale. Allora, sì, sì. dobbiamo. Livello 1: eh... difficile è un <ride> Bel livello Difficile Difficult Ah ecco Ah Sono scemo Allora che problematiche c'è Ok lo so allora Adesso ci dividiamo Io cerco in Perfetto Ah ok Tu cerchi in casa Io fuori Allora Questo vialetto è molto intuitivo E mi fa pensare A un buco No Sotto la cassa No Sopra il Eccolo ho trovato Dov'è? Qua sul tetto su, era attaccato al soffitto. Allora, eh, livello 3. Ma e è facile. Sto... Ma co... Io ho trovato il bottone. Ah, io ho capito. Ah oh, no. La... Non premere quel bottone. Non premere quel bottone. Fatto. Era davvero quel bottone? <ride> sì. Si oh, sembrava vabbè. un troll. Ah, secondo me è sotto la lava. No. no. Ah, non puoi sì. morire alla lava. Allora, sicuramente è qua. Se mi metto in F5, posso vedere sotto la lava. Oh mio ah. dio, sono bravo. Sono. Io. Io. Ah, l'ho trovato! L'ho trovato. Ah, ok. <ride> allora, rispondo un point. Questo ovviamente. Si sta, ri... si sta risultando molto difficile. Sì, infatti, siamo a livello 7 e a livello 1. 1 livello 1. Oh mio dio, ho trovato un modo per prendere danno, incredibile. Benissimo. Sto ancora bruciando. Ah, ho trovato. Andiamo. Ape. Ciao ape. C'è un miele. La picchio. Un miele. No, si è arrabbiato con me! <ride> Scusa. <ride> no, sono stupido No, ti no, ho tirato un uovo, Trova... scappa Oddio, <ride> fuggi Non ti muore, non ti far colpire Trovo in... ingiusto che... No. Ah, qua sotto e... Dov'è, dov'è, dov'è Dov Sotto acqua, sto vedendo se non c'è niente Ti tiro un uovo, non ti ha fatto male Aiuto, un'apa mi vuole pungere Un'apa un ma dov'è? È già impossibile! It's okay, è diventata... Ah, trovato! Era attaccato a un albero. Era? Attaccato oh. a un albero. Okay, Qui, questa qua è, eh... è il livello di ecco, Sicur... no. ah, ok, easy! Mi Isi. È un ferro! Ma pure a me, Ah, ma... perché abbiamo... siamo arrivati al livello 10! Cioè... Allora, mi chiedo quanti livelli ha questa... questa mappa. Non lo so, perché se siamo al livello no, 10 del livello 1... E già sta essendo così complicato Ah, aspetta, ma è qua ah, Dov'era? Era, era su nulla bed Le volpazze ci sono qua, le volpazze Com Allora, tro trovo estremamente In generale, ingiusto che facile. tu stai trovando tutti i pulsanti, non va bene eh, Adesso non registro il, vi il video è di tutti e due No, lo clicco io Chi l'ha cliccato? No Eh <ride> Aia, piove? Di qua c'è dal della pioggia. Senza la pioggia. Dentro ecco le porte. Yeah. Okay. E vai. Eh, addirittura addirittura. Allora, questo qua non è il bioma fungoso, quindi il bottone non si può trovare solo. su Aia, fungoso. sono caduto. Mi sono fatto eh, la bua. Eh, Aia sono, eh, sono ho caduto. Ho trovato una no. barrier. Ho trovato una barrier. Ok trovato piccolo, trovato piccolo. il pulsante trovato il pulsante e allora cosa serviva la barriera scusa eh, sulla bedrock era il pulsante quindi la, la barriera barriera barrier. troppo no la no F fai stai attento a non morire eh, no? eh, allora dobbiamo stare ah è un bioma in verticale cioè in orizzontale in verticale in <ride> Ok, adesso allora. ce la facciamo, ce la facciamo? Ok. No! Ma dove le trovate? Ma basta questi. Qui mi sembra molto Eccolo, ho trovato il pulsante, Come però. Ah, ok, ci vengo pure. Ci siamo! Sì! Dove siamo arrivati? Che cosa è Questa... Ma quindi, ma il mio ferro dove è, posso... è finito? Ce Andiamo! Giusto, sono scemo. Okay. E allora. Ma adesso è anche parkour. Il bello, bello è che non so Secondo me nella lava posso andare infatti Allora eh, Dai almeno una volta nella lava Sarà il pulsante Io non vedo nella lava Cioè vedo Aiuto Lo Ho trovato un passaggio segreto Ok Livello 20 Qui c'è un villascemo Ciao villaggioro Giogere sì, so di, di nuovo sul tetto No. L'infame Probabilmente ha messo le... no, Si questo... sì, levi no. villager eh. Allora villager. Fa schifo deve morire Allora secondo me ha attaccato una delle pareti oh. Tipo Sono qua dietro Eccolo l'ho trovato Ok l'hai trovato che bello Ho una pepita d'oro Anch'io io ho un blocco di ferro Un diamante e' il yeah. Il bottone Dov'è? No, ecco. Ma per forza io devo provare Scusa ah. <ride> Andiamo avanti okay. Ah, adesso è più grande il villaggio, eh Sicuramente è in una di In una casa Perché il villaggio è casa, il villaggio È solo casa Ok, allora Il prossimo lo trovo eh, va bene Nulla E allora, se, se lo trovo, trovo prima io? io? Cosa fai, scusa? Sì, se lo trovo se prima io facciamo primo... okay. Allora, facciamo qui se lo trovo più io, io, se lo trovo io, se lo trovo più io Ok, mi, stesso... sembra, mi sembra un ragionamento molto ragionevole Molto ragionamento Un ragionamento ragionoso eh. Ok, mi, mi, mi, sì. mi rinchiudo mi Non so eh? Al... <ride> non so parlare <ride> La lingua italiana è una lingua molto complessa eh Se di... dicessi una brutta eh? parola... Che fai YouTube? Mi guarda, guarda. No, demonetizzi no, perché no ho la monetizzazione. Che fai, YouTube? Mi cancelli il video. Non ti può. Non ti, può, non ti può Ah, ma cioè, allora, noi siamo dei due ritardati apocalittici. Allora, vieni nella. nella... La, la eh, qua, guarda, guarda che bello. Perfetto. Ok, allora, hai fatto qualcuno? Ah, che bello! Andiamo avanti. Cioè, abbiamo. Abbiamo finito? Ce l'abbiamo fatta! Yeah, che bel video! Yeah. Mi vado a sparare. Ciao! No, non si fa! No, non posso cliccare più! No, aspetta, slash kill! No, non lo posso Il fare niente. So. La... Non posso fare niente! Mi hanno intrappolato in questo. Ah! Ma però... Faccio così! Sei entrato. Eccomi. Che è successo? Cos'è successo? Cos'è successo? Da me, da... Ah! S ah! ah! credo possiamo <ride> finire il video qui. No, no guarda dove spugniamo. Finire, no? Da me. Cioè, da ci possiamo ammazzare una Lui. E... No, è me, è me non da me mi... credo di aver detto tutto. Oh mio dio, possiamo finire qui. Oh esatto, no. e quindi... No, esatto. Quindi... Aspetta, mi devo mettere in F5. <ride> sì? Aiuto, aspetta. Ok, ecco. Perfetto. G prossimo video, ciao. Ciao.